In aula abbiamo ragionato su cosa significa creare valore condiviso, in particolare in settori che vendono intangibile come l'assicurazione, eh, cercando di capire cosa vuol dire fare innovazione sociale con prodotti concreti per rispondere a bisogni che i nostri trend emergenti stanno portando a diventare sempre più importanti, per dare una risposta sia ai clienti che alla società che alla redditività della nostra impresa.